Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, approfitto subito dell'occasione per dirvi che questa domenica, il numero 19, eh, terrò la mia seconda e ultima del 2021 diretta online dove mi potete chiedere qualsiasi cosa riguardo al basso, alla musica, alla teoria, a tutto. E, chi ha già partecipato alla prima sa già un po' come funziona, comunque la potrete seguire sia sui miei profili. Facebook, quindi la pagina o profilo personale o su youtube quindi su, sul mio canale domenica 19 20. 45 in punto proprio eh, quindi ovviamente gratuito ovviamente potete chiedere qualsiasi cosa allora oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto eh, salvatore che saluto e ringrazio allora la domanda è questa personalmente io ho un problema nei sedicesimi che la mano destra è più lenta della mano sinistra esiste qualche esercizio specifico per farle andare alla stessa velocità? allora, ovviamente la coordinazione eh, mano destra e mano sinistra è fondamentale perché sarebbe come una macchina eh, dove il motore funziona perfettamente ma ad esempio le rose vanno una... così... <ride> quindi le due mani devono essere perfettamente diciamo sincronizzate e eh, coordinate appunto eh, il nostro strumento in particolare eh, deve essere eh, entrambe le mani devono essere perfette eh, la tecnica in entrambe le mani altrettanto allora ehm, i miei esercizi perché anch'io ho avuto problemi di velocità non che io adesso sia eh, diciamo il flash del de basso, anzi eh, spesso passaggi o comunque esercizi troppo veloci non mi vengono, quindi sono molto sincero e onesto al riguardo, non sono un, uh, un grande velocista, <ride> ma diciamo che eh, fin dove arrivo eh, punto tutto sulla pulizia, quindi anche appunto il discorso coordinazione con la mano sinistra perché è meglio fare una cosa per esempio bene a 140 bpm e malino a 160 quindi se il nostro limite fisico è quello è inutile come correre 100 metri ora a parte che io ci metto 12 minuti però diciamo che anche Usa in bolt più di 9:50 9 secondi, 50 era il suo limite, però possiamo arrivarci a questo limite. Come ci si arriva eh, con l'esercizio, con lo studio, con l'applicazione, eh, la dedizione, <ride> sembra essere un filosofo oggi eh, con gli esercizi. Allora, io ricordo. Con molto piacere quando frequentavo la lizard ne approfitto per salutare eh, uno dei miei insegnati eh, matteo giannetti seguito un grande didatta un grande musicista un grande bassista un grande contrabbassista. lo saluto se mai vedrà questo video e mi ricordo un, un esercizio che si faceva credo al primo o al secondo anno eh, era rivolto proprio a in particolare la mano destra, ma eh, associato alla coordinazione della mano sinistra e ce l'ho ancora eh, proprio in mente perché eh, mi sono voluto mesi e mesi per arrivare all'obiettivo mi ricordo c'era un, un range diciamo, di BPM dal, qua, dal quale partire e eh, diciamo il, eh, il traguardo diciamo così che era a 120 bpm, non lo ricordo ancora. E consisteva nel fare gli arpeggi, era un Do maggiore. esercizio tutti gli arpeggi, quindi eh, armonizzando la scala maggiore a quadriadi, in sedicesimi. Faccio vedere, allora, si parte da Do e si fa la, la quadriade di Do, quindi Do maggiore, Do major 7, due note quindi due sedicesimi per nota, quindi do, do, mi, mi, sol, sol, si, si poi arrivo alla settima dell'accordo successivo, quindi il re, il do e scendo, quindi in senso discendente faccio l'arpeggio di re minore settima quindi provo do, do, la, la, fa, fa, re, re che sarebbe re minore settima discendente e Proseguo con tutti gli altri accordi fino a arrivare al do, all'ottava sopra. Lentamente verrebbe così, e poi posso tornare indietro. Allora, fatto così è molto semplice. Eh, innanzitutto voglio fare una premessa. Eh, questo esercizio si può fare in tutte le tonalità e si può, eh, ci possiamo prendere spunto per poi creare eh, variazioni di ogni tipo. Quindi, eh, a parte il discorso velocità, a parte il discorso tonalità, ma posso anche fare, per esempio, innanzitutto partire in senso discendente invece che contrario oppure farle tutte discendenti tutte ascendenti posso fare le scale invece degli arpeggi quindi eh, restando in Do verrebbe e quindi inventate, create fate lavorare anche l'immaginazione perché è quello che faccio io da anni mi sono trovato 78.000 pagine di esercizi appuntati perché è bello anche eh, dare sfogo alla creatività anche se sono semplici esercizi tornando a mitico Matteo Giannetti al suo esercizio ehm, quindi l'obiettivo era 120 bpm Uh, metto un attimo il metronomo metto un po', un po' meno perché sennò faccio una figura B <ride> accendiamo il metronomo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 quindi i sedicesimi sarebbe così su una nota sola 3, 4 quarti ottavi quindi esercizio in sedicesimi a questa velocità verrebbe così Ovviamente per arrivare a questo si va in modo graduale, quindi parto anche molto lentamente e poi piano piano quando sento che l'esercizio mi viene pulito eh, in tutte le parti c'è anche il discorso dei salti di corda, quindi non è semplice. Si va in modo graduale, fino, come dicevo prima, al nostro limite. Um, altri esercizi utili sono, uh, ad esempio, uh, fermo un attimo il metronomo, le terzine. Uh, a me mi hanno aiutato tanto le terzine per uh, sviluppare la velocità. Mi ricordo un passaggio... Uh, diciamo Queste sono sett Anche qui si può partire più lentamente la velocità questi sono alcuni esempi che mi vengono in mente di esercizi altrimenti se vogliamo un attimo lasciare a parte la mano sinistra si può fare eh, per esempio eh, le varie suddivisioni ritmiche eh, su una nota sola quindi metto il metronomo inizio con ottavi pause, poi sedicesimi, terzine... una cosa fondamentale, dico questo poi mi fermo per oggi, è eh, diciamo che mm, sia la mano che tutto il discorso avambraccio, quindi la postura eh, dovete trovare il, il punto dove, dove siete completamente distesi e rilassati altrimenti in tensione eh, passaggi veloci verranno sempre... non deve essere una fatica suonare deve essere un piacere quindi dobbiamo trovare il punto in cui siamo completamente mm. rilassati, come dicevo prima, e soprattutto anche la mano non, non, non ha eh, ostacoli, nel senso non ci sono tensioni nei muscoli, nei nervi, non so che cavolo cioè, abbiamo nelle mani. Comunque deve essere completamente eh, proprio così, un po'... Mm. <ride> e se invece sentite qualcosa, qualche dolorino o appunto questo freno che vuol dire che la postura è sbagliata quindi altra cosa io ad esempio quando faccio passaggi veloci suono in questa porzione del basso quindi utilizzo il pick up ponte nel caso di fender Jazz, o comunque più vicino possibile al ponte qualsiasi basso suoni perché mi trovo meglio perché le corde hanno eh, c'è un feeling diverso rispetto a qui. Eh, quindi, anche questo è una cosa da considerare. Trovate il vostro punto migliore ovviamente, anche in base al sound che volete ottenere. Se sono qui sarà diverso da, da qui, eh, detto questo. Un altro consiglio che posso darvi è eh, come sapete tutti. Non mi piace fare pubblicità a me stesso ah, innanzitutto il libro di Matteo Giannetti uno dei libri di Matteo Giannetti vi metto il link qui sotto eh, della Lizard la collana Lizard ragazzi eh, è molto molto fa fatta molto molto bene eh, ci sono veramente degli esercizi che dopo anni e anni io mi porto ancora eh, faccio ancora attualmente perché sono sempre utili eh, invece per quanto riguarda i miei libri, come sapete non mi piace farmi pubblicità, però ne ho scritti alcuni dove mano destra, velocità, coordinazione, sono molto eh, approfonditi questi argomenti, quindi sono ad esempio eh, 400 esercizi per basso elettrico, oppure anche Giacomo eh, Pastorius Studio Completo, eh, teoria e de pratica del basso elettrico, questi tre diciamo sono eh, quelli eh, più approfonditi per quanto riguarda questi argomenti prettamente tecnici, quindi vi metto il link di tutto ragazzi, oggi mi fermo qui, eh, Ora ho perso il nome, Salvatore io spero di averti dato qualche buon consiglio, scaricate il pdf allegato, scrivetemi se qualcosa è andato storto, qualcosa ho spiegato male sicuramente, <ride> e o se volete approfondire altri argomenti, altri aspetti, tecnici, non tecnici, armonici, melodici, eccetera. Poi vi aspetto domenica, che ci divertiamo, passiamo una bella serata insieme, ci scambiamo gli auguri, panettoni virtuali e quant'altro. Quindi ragazzi, al prossimo video.